ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e quest'oggi vi porto un unboxing eh, riguardante un paio di cuffie della sony queste cuffie ragazzi mi sono state fornite dal mio sponsor il mio sponsor ufficiale del canale che è play giochi editor per informazioni come ho già detto eh, in seguito vi lascerò il link in descrizione sta organizzando le sue pagine le sue cose per tutti i vari sconti le varie cose insomma ci saranno tante piccole novità per quanto riguarda play jogging editor per quanto riguarda questo sponsor questo fantastico sponsor ragazzi eh, per info potete chiedere anche momentaneamente a me per qual qual qualunque articolo per qualunque cosa però comunque come vi ho già detto in seguito andrò a, ehm, a rilasciare tutti i link di, di Play Joggy Editor che è il mio sponsor ufficiale del canale ragazzi come vedete questo mese, eh, quest'oggi diciamo, non questo mese Play Joggy Editor mi ha inviato questa fantastica cuffia originale della Sony eh, Questo è un modello MDR-ZX220BT ragazzi come avete visto eh, è una cuffia wireless bluetooth come dicevo della Sony eh, quindi giocherò con questa cuffia prossimamente e avremo anche i comment così eh. Possiamo valutare questa cuffia. Io so, ragazzi, so un po' così, un po' grezzo, eh, vado per la, la distruzione, opto per la distruzione, ragazzi. Eh, un attimino. Ecco, se faceva tanto presto, aprirlo io invece l'ho fatto, ho optato per la distruzione. Quindi, andiamo a vedere questa cuffia, ragazzi. Qua abbiamo pure il mio joystick rosso fuoco eh, davanti qui vediamo come come come si apre sta cosa che io sono negato per eh, per aprire cazzo le cose insomma ok sembra che arriva ah, mamma mia ma queste scatole ne possono far meno complicate eccola qui ragazzi abbiamo questa cuffia sentite i rumori di fondo se stanno e vediamo che altro abbiamo abbiamo la cuffia abbiamo un caricatore e un libretto di istruzioni ragazzi qui abbiamo il libretto di istruzioni per tutti quanti i vari cazzetti questo questo formulario sto papel di roba insomma per chi fosse interessato a questo genere di articoli come ho già detto eh, prossimamente lascerò sul canale i link di Play Giochi Editor e tutto il resto e è nulla, ragazzi, questa è la cuffia, eh, andrò a provarla giustamente la cuffia. E vi farò sapere tutte quante le, le caratteristiche tecniche del, della cuffia, come va, come non va però secondo me è una bella cuffia ragazzi quindi eh, penso che vada abbastanza bene detto questo ragazzi un saluto a tutti questa è la cuffia questo è il modello della cuffia ragazzi ringrazio il mio sponsor contattatemi se volete sapere qualcosa di più riguardo lo sponsor eh, per il momento ancora non posso mettere il link diciamo dello sponsor però posso mettere la mail se avete bisogno di qualcosa potete contattare direttamente Giochi editor quindi ringrazio Giochi editor di, di questo unboxing e detto questo, ragazzi, un saluto a tutti. Un saluto a Plegio, chi è Giochi Editorial. Grazie ancora per questa fantastica cuffia PS4. E al prossimo video. Ciao a tutti.